Una delibera eh, abbastanza semplice, tra virgolette, sotto il profilo del contenuto tecnico, che riguarda l'espulsione dal piano urbano parcheggi del progetto Campo di Calcio Testaccio, che era stato eh, precedentemente attribuito tramite una convenzione firmata nel 2009 alla società Consorzio Urbano Parcheggi. A seguito quindi di questa eh, convenzione, nel corso degli anni sono sorti una serie di eh, elementi che hanno poi portato a verificare lo stato di impossibilità di realizzare questo parcheggio e quindi di fatto quando noi siamo arrivati eh, qui in città abbiamo potuto verificare che quel campo di calcio era un campo di calcio completamente abbandonato e oggetto di grande degrado quindi erba alta, eh, occupazioni abusive da parte di persone senza fissa dimora, di per cui abbiamo deciso di eh, mettere mano a questa situazione in stretta collaborazione anche con l'assessorato allo sport e anche grazie ai lavori delle commissioni sia sport sia trasporti per eh, come dire, ideare una soluzione a questa, a questa situazione. Quindi diciamo che da parte eh, trasporti, quello che abbiamo fatto, abbiamo quindi di fatto dichiarato eh, la, non interesse a portare avanti il progetto di Campostaccio sotto forma di parcheggio e questo è il motivo di questa espulsione. Parallelamente sono eh, intervenuti anche gli altri assessorati che poi chiaramente prenderanno la mano rispetto a questo intervento. Parliamo dell'assessorato all'ambiente che si occuperà evidentemente anche delle operazioni di bonifica e di messa diciamo, in, eh, in qualche modo in sicurezza dell'area. Eh, dell Parliamo dell'assessorato alle politiche eh, sociali, alla persona e alla scuola che dovrà quindi intervenire invece per ricollocare le persone che attualmente occupano eh, in maniera abusiva in qualche modo eh, queste di Campo Testaccio ed evidentemente anche eh, la parte della crescita culturale perché vorrei ricordare che durante una prima fase esplorativa, quindi parliamo di parecchi anni fa, quando si tentò di verificare eh, le possibilità di, diciamo, a livello tecnico di procedere alla realizzazione del parcheggio, sono rinvenuti una serie di reperti archeologici che sono attualmente tuttora eh, come dire, sparsi su questo campo, quindi stoccati in maniera del tutto casuale eh, su questo terreno. E, eh, sul progetto di recupero di campo destaccio evidentemente è intervenuto anche l'assessorato allo sport in quanto si stanno oh, ponendo delle linee per poter recuperare questo campo eh, e eh, di fatto restituirlo eh, alla città. Quindi l'obiettivo era eh, di eh, agire in maniera congiunta sia per recuperare, eh, proprio in termini di decoro, quell'area, un'area molto importante, un'area storica a livello di Roma Capitale, sia anche per accogliere le giuste stanze presentate dai comitati dei quartieri e da tutti i soggetti che comunque in quella zona vivono e che riconoscevano anche l'utilità e il valore sociale del, del campo testaccio come momento e come luogo oh, di incontro. Quindi, eh, ricapitolando, con questa delibera quello che eh, noi andiamo ad approvare, andremo eventualmente ad approvare oggi, è l'esponsione di campo oh, di calcio testaccio dal piano urbano parcheggi di fatto la restituzione poi successiva con interventi ripeto che saranno messi in atto anche da eh, altri, eh, gli altri assessorati, gli altri quindi, dipartimenti uffici eh, per restituirlo poi progressivamente alla, alla città. Grazie.